Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo. Abbiamo visto nei video precedenti le scale maggiori sulle 5 posizioni. Eh, la cosa di base era che noi avevamo quattro dita quattro tasti e se non per un allargamento verso l'alto non potevamo spostare la mano da qua ne uscivano 5 posizioni che poi si andavano a ripetere aumentando il range um, io solitamente le faccio fare sempre così inizialmente e sviluppare in tutte le tonalità come avrei visto anche negli altri video eh, finito questa cosa qua eh, in modo che la mano sia già abituata faccia già certi movimenti e ho già una certa conoscenza della tastiera allora vado a far sviluppare anche la scala maggiore sul, con la tecnica dell'allargamento questa tecnica che considero più moderna Uh, più moderna anche perché negli ultimi metodi di que in questi ultimi anni anche del Berkeley o di alcuni colleghi anche italiani ricordo quello ottimo di Matteo Balani ad esempio uh, vanno fin dall'inizio a far sviluppare le scale con l'allargamento quindi ehm, appunto in maniera io considero più moderna poi in realtà c'era già pastorius che le faceva già con l'allargamento lui poi aveva una mano enorme eh, però cosa intendiamo innanzitutto con l'allargamento mentre prima avevamo quattro dita e quattro tasti qua di tasti dobbiamo considerarne cinque. quindi andremo a suonare facendo un mm. allargamento mm. per prendere Tre note per ogni corda e questo è poi il beneficio che ne abbiamo. Prendendo sempre tre note per corda, eh, anche per la mano destra la velocità eh, dovrebbe aumentare e quindi dovrebbe essere più semplice andare più veloce. Chiaramente bisogna coordinarlo, non è facile. Quindi una scala di Do maggiore che noi suonavamo con la mitica diteggiatura 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Uh, qua viene presa partendo con l'1 e prendendo tre note per corda quindi Do, Re, Mi. Io prendo uno, poi dito 2 medio e mignolo: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok, io quindi ho un ipotetico 1-3-5-1-3-5-1-2 come, come ditteggiatura chiaramente i tasti parto dal 3 quindi farò 3, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5 indice, medio, mignolo indice, medio, mignolo indice, medio e torno indietro ehm, il dubbio che può venire ad alcuni è ma questa nota in mezzo la prendo con il medio o con l'anulare? posso anche prenderla con l'anulare per carità però a me viene meglio con il medio questo perché perché l'allargamento indice medio secondo me è più facile dell'allargamento mignolo anulare perché se lo prendo con l'anulare poi devo allargare e andare giù di due tasti quindi qua è un pochettino come nello studio del contrabbasso dove eh, invece veniva preso con l'indice una nota un tono sotto a, a, a, mettendo insieme medio anulare ma colpendo con l'anulare la tecnica più classica e poi col mignolo allargamento mentre invece nella più moderna di contrabbasso scusa la, ma, la digressione ma, ma è una cosa che ho studiato e mi interessa eh, indice allargavo già col medio e poi mignolo tono tono tono Okay? Eh, qui sul basso io la vedo anche così, indice, medio e mignolo, la preferisco così, anche se, se tu studiavi probabilmente contrabbasso classico invece con diteggiatura classica, magari ti viene meglio nell'altro, quindi eh, non soffermarti, ognuno deve sempre cercare la soluzione migliore per se stesso. Quindi andiamo a sviluppare queste, eh, questa scala, questo allargamento, ma chiaramente su come abbiamo fatto nelle cinque posizioni utilizzando tutte le note della tastiera quindi le posizioni qua che usciranno saranno 7, cioè una per ogni nota andiamo sempre a non prendere corda vuoto e partiremo dal fa iniziale facciamo fa, sol, la con l'allargamento poi si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do e torniamo indietro Qua Mignono, medio, indice. Molto simile all'altra posizione, se non per, eh, per il fa, che, che è la nota iniziale. La seconda posizione è una delle più difficili, perché prevede tre allargamenti di fila. Parto dal sol. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do e re. Okay, quindi tasto 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7. Ho tre allargamenti di fila. Uh, questa è abbastanza tosta anche perché capita abbastanza in su del manico in Do maggiore, quindi i tasti sono ancora belli larghi. Andando avanti poi partiamo da la Abbiamo la Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. 4 2 1 Quindi, qua gli allargamenti andiamo a svilupparli sulle ultime due corde. La posizione 1 2 3 4 parte dal Si è esattamente invece identica a quella delle cinque posizioni. Perché, qua non abbiamo allargamenti perché capitano sempre tre note per ogni corda mi re do si la sol fa mi re do si e parte dal settimo grado eh, quella dopo parte dal do la vado a prendere con l'uno questo è anche interessante allargamento allargamento e poi chiudo si do re mi fa sol la sol fa mi re poi abbiamo dopo quella sul do quella sul re cioè sulla seconda secondo grado ricorda pensa sempre ai gradi quando, quando suoni partiamo dal re re mi fa allargo sola si allargo do e allargo questa qua vedi che ha anche tre allargamenti però qua la tastiera è molto più stretta quindi è, è ben più facile in questa, in questa porzione. Ultima, partiamo dal Mi, quindi tasto 12. Questa qua è quasi uguale all'altra se non per un allargamento alla fine. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Quindi vado a prendere ancora questo Si perché devo prendere tre note per ogni tasto, per ogni corda. E così ci siamo fatti tutte e sette le posizioni della scala maggiore con allargamenti. Fammi sapere qua sotto nei, al video se ti è utile questa cosa, se la conoscevi, se la utilizzi oppure se utilizzi la, eh, la, la diteggiatura quella standard normale. Io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo poi prossimamente. Ciao, a presto Carlo!